Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a realizzare un paio di orecchini un paio di orecchini che io non posso indossare perché non ho i buchi ma vi lascio l'immagine appunto qua gli orecchini sono appunto questi e sono un pochino ispirati all'ultimo progetto fai da te che ho realizzato insieme a Giada che è una collana appunto in stile bohemian e più o meno sulla stessa linea ho realizzato anche questi orecchini che sono di un altro colore ma eventualmente si possono anche abbinare alla collana come sempre il tutorial è molto molto semplice ma andiamo subito a vedere come realizzarli dunque come prima cosa vado a prendere due pinzette ed un gancetto per gli orecchini e un anellino piccolo e vado come prima cosa ad attaccare appunto l'annellino al gancetto dell'orecchino e poi anche al al ciondolino di legno questo è un ciondolino di legno uguale a quello che abbiamo usato per la collana nell'ultimo video solo che sono più piccoli e anche questi si trovano su eh, vari negozi di hobbistica dai cinesi e, su aliexpress su amazon insomma li ho trovati un po dappertutto e costano davvero pochissimo e quindi appunto vado ad attaccare il gancetto dell'orecchino al, al ciondolo di legno poi vado a prendere delle perline piccole una perlina più grande e un chiodino di ferro quelli appunto che si utilizzano per realizzare eh, i gioiellini e, con la punta piatta e vado per prima ad inserire la perlina più grande che nel mio caso è bianca e poi vado ad inserire quattro perline eh, più piccoline e poi vado a realizzare eh, l'occhiello se volete farlo meglio del mio dovete andare a seguire eh, il video tutorial di Giada e ve lo lascio giù nell'info box lei vi spiega benissimo come fare questi ehm, Occhielli, ma io sono ciompa e non ci riesco lo stesso quindi insomma seguite quel video che è meglio eh, vado a stringerlo bene il risultato finale sarà questo io ne ho già realizzati altri due con uh, i toni caldi come quello che ho appena fatto e altri due con i toni freddi e poi eh, vado a prendere degli anellini due anellini piccoli che vado ad unire insieme e alla quale vado ad aggiungere anche uno di questi pendenti qua e poi vado ad aggiungere un altro anellino piccolo ed infine anche un altro anellino grande in modo da formare una sorta di eh, catenella e poi appunto. Ehm, con l'anellino più grande vado ad attaccarlo al ciondolino di legno, al centro, esattamente nel punto opposto di dove ho attaccato il gancetto eh, per l'orecchino. vedete. Questo sarà il punto più lungo e per questo pendente appunto, ho realizzato la catenella eh, più lunga, mentre per tutti gli altri pendenti saranno tutti lunghi uguali ed ad ognuno di questi pendenti appunto sia in quelli blu che in quelli arancio su, sia in quelli con i toni caldi che in quelli con i toni freddi vado ad aggiungere un solo nellino piccolo e un solo nellino grande che mi servirà appunto per attaccarli al ciondolino di legno e andrò a sistemarli appunto in questa posizione come vedete con, eh, alternando appunto un tono caldo con un tono freddo e anche per questi ovviamente vado a realizzare lo stesso procedimento che ho appena realizzato con il pendente centrale solo che appunto come vi mostravo prima in questo caso non andrò ad aggiungere tre anellini piccoli ed uno grande ma un solo anellino piccolo e più quello grande appunto che mi serve per attaccarlo al ciondolino di legno e questi qua vado ad attaccarli nei punti in cui riesco del mio ciondolino di legno in modo che vengano eh, diciamo in scala e alternati un tono caldo con un tono freddo come sto mettendo adesso e poi al centro c'è quello con il tono caldo che ho messo all'inizio e poi nuovamente un altro eh, pendente con i toni freddi e poi l'ultimo di nuovo con i toni caldi ed ecco qua il risultato finale, questo è eh, l'orecchino finito, eccolo qui, ovviamente ne ho fatti due, Ed ecco qui anche gli orecchini sono pronti, sono realizzati, io spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere se avete provato a realizzare la collana, se avevate già visto quel video, eh, fatemi sapere se questi orecchini vi piacciono, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, sul pulsantino eh, nell'angolino oppure sotto appunto sul bottoncino iscriviti, Lasciatemi un mi piace per sostenermi e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!